in questo video voglio parlarvi del segnale per chiedere aiuto contro la violenza domestica che è un segnale molto semplice è un segnale composto da un palmo rivolto verso la videocamera rivolto verso il nostro interlocutore in cui chiudiamo il pollice all'interno del palmo e poi avvolgiamo tutta la mano in un pugno così da far capire che abbiamo appena fatto un gesto che non è casuale non è che in una conversazione mentre uno sta parlando a un certo punto fa così questa cosa solitamente non la facciamo mai. E fatta significa richieste di aiuto. È un segnale che hanno pensato nell'ultimo anno i canadesi, l'Associazione Canadese contro la Violenza sulle Donne, che ha pensato a questo gesto che può essere utile per tutte le persone che sono vittime di violenza, che vogliono chiedere aiuto e che pensano di non poterlo fare perché c'è la possibilità che qualcuno li stia ascoltando, perché c'è la possibilità che qualcuno intercetti le loro conversazioni e che quindi possa eventualmente creargli un problema se loro chiedessero aiuto parlassero esplicitamente di qualcosa che è un problema potrebbe essere durante una videochiamata potrebbe essere nel momento in cui qualcuno il postino mi chiama per eh, prendere la posta potrebbe essere o oh, mi arriva il pacco di amazon potrebbe essere in, in infinite occasioni in cui posso interagire con qualcuno ma ho qualcuno alle spalle che mi, che mi segue, che mi ascolta, che mi lascia fare, però in realtà mi dà soltanto una fittizia e eh, illusione di, di libertà, perché in realtà sono sempre incatenato e incatenata a lui e a lei. E quando succede questo, avere la possibilità di fare un gesto silenzioso, lento, che comunica qualcosa, in quel modo può creare la possibilità a qualcuno di capire che stiamo cercando di chiedere aiuto. Questa idea appunto nasce nel 2020 perché nel 2020, con la pandemia, con il lockdown, siamo rimasti tutti molto più segregati in casa, c'è state difficoltà economiche e tutti questi elementi aumentano delle situazioni di difficoltà in cui la violenza domestica può esplodere, può diventare molto più complicata di quanto non sarebbe stata altrimenti e è importante cercare di conoscere questo gesto per riconoscerlo quando gli altri ce lo fanno. E mi raccomando, quando qualcuno ci fa un gesto simile non significa che ci sta comunicando è eh, qualcuno mi sta venando non è questo non mi stanno picchiando mentre succede questo è una richiesta di aiuto e quando vediamo questo tipo di comunicazione le cose importanti da fare prima di tutto è iniziare a farsi delle domande sul fatto che non sappiamo per quale motivo la persona ci stia chiedendo aiuto cioè questo messaggio effettivamente questa richiesta di aiuto nasce all'interno di una situazione di violenza però poi le persone lo possono utilizzare per innumerevoli motivi diversi quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando vediamo un segno simile è provare a cercare di capire cercare di capire l'altra persona che cosa sta facendo a livello contingente quali potrebbero essere i possibili pericoli che fanno sì che questa persona effettivamente faccia questo tipo di richiesta cioè poter, possiamo provare a vedere se magari alle spalle di questa persona c'è qualcuno o comunque contestualmente c'è un'altra persona che sembra lì inoffensiva ma in realtà è pericolosa e quindi quello che potremmo fare è cercare di capire un attimo meglio se possiamo in quel momento effettivamente fare qualcosa per andare a interagire su una situazione dove non sta succedendo niente e mi raccomando nessuno qui è chiamato a fare chissà che eroe accusare qualcuno non è quello però potrebbe essere interessante quando vediamo questo gesto provare a offrire alla persona con cui stiamo parlando una scusa per far durare la conversazione un po di più così che cerchiamo di rimanere nella conversazione e ascoltare dare l'occasione di dirci qualcosa magari perché no cercare di far sì che la persona riesca a avere una conversazione eh, da sola con noi per esempio se stiamo parlando in videochiamata Magari scrivendo un messaggio in chat e nella chat chiedere c'è qualcosa che dovevi dirmi o è tutto ok o mm, cercare comunque di trovare anche un altro canale per interroguire con quella persona che altrimenti è soltanto veicolata sulla voce che invece sta venendo ascoltata da qualcuno. E possiamo cercare di fare questa cosa, come allo stesso tempo, quindi, la cosa più importante piuttosto che non fare chissà che, anche quando non ci sentiamo proprio nel nostro, a nostro agio nel fare chissà, prendere chissà quale decisioni. La cosa più importante è provare ad ascoltare, senza prendere chissà quale iniziative Cercare di ascoltare, cercare di capire bene quello che la persona ci sta dicendo, magari anche sottintendendo qualcosa. È un momento in cui una persona ci sta facendo una richiesta di aiuto, e quindi è importante un po'. Alzare le antenne, cercare di essere recettivi rispetto agli stimoli che ci stanno arrivando. E quindi, da un lato può essere utile cercare di capire in modo contingente cosa sta accadendo, dall'altro può essere utile quindi prendere tempo, cercare di ascoltare, cercare di eh, lasciare che la persona si esprima. E poi in terzo passaggio, se abbiamo dei dubbi, non abbiamo ben capito cosa sta succedendo, comunque la situazione ci ambigua e ci sembra una situazione per cui forse sta succedendo qualcosa. Quello che può essere utile è assolutamente non prendere iniziative, non fare cose strane, assolutamente no, ma chiamare le emergenze. In Italia è il 112 chiamare il 112 e spiegare a loro che cosa abbiamo appena sentito, che cosa abbiamo appena visto. Stavamo parlando con una persona, sappiamo il nome diciamo di che persona, questa persona durante la nostra conversazione ci ha fatto il gesto del palmo con il pollice richiuso all'interno e poi il pugno e quindi abbiamo pensato che si stesse chiedendo aiuto in qualche modo, abbiamo provato a partecipare in qualche modo alla conversazione ma siamo riusciti non siamo riusciti, è stata chiusa la conversazione, è successo quello che è successo, a prescindere da quello noi raccontiamo alle autorità quello che è appena accaduto e poi loro valuteranno sulla base degli elementi che gli abbiamo descritto quindi noi diciamo di chi si tratta qual è la persona gli diciamo qual è il canale con cui abbiamo comunicato con quella persona se sappiamo l'indicazione del, del, del, del, della località l'indirizzo diciamo anche quella e poi loro eventualmente faranno un approfondimento e assolutamente nessuno quindi su questo è chiamato a fare l'eroe ed accusare nessuno perché c'è sempre l'occasione di fraintendersi, di fare confusione, però è utile effettivamente cercare di partecipare a quel simbolo che ci viene dato, cogliendolo e offrendo un'occasione di ascolto e segnalando. Questo è quello che ci viene chiesto e se solo riuscissimo a fare questo si risolverebbero tantissime situazioni che invece in questo momento sono drammatiche. Purtroppo... Eh, la questione delle violenze domestiche è un problema grave, è un problema che già eh, accade da parecchio tempo eh, e eh, sono numeri che sono iniziati a diventare un po' più visibili negli ultimi anni, esiste da sempre questo problema ultimamente sta finalmente eh, emergendo un po' dal, dal non dichiarato, dal non denunciato che è un mare effettivamente di, di questioni che non, non vengono affrontate perché non sono contabilizzabili no? non, è difficile quantificare le denunce che non arrivano alla polizia e invece ultimamente finalmente si sta riuscendo a capire meglio che cosa succede, con, per la maggiore sensibilità che c'è, e soprattutto quindi nell'ultimo anno con il, il lockdown si è percepito un aumento di questi numeri ed è importante quindi essere ancora ulteriormente più sensibili a questo tema, che è un tema che davvero può riguardare tutti, può riguardare le donne che sono dipendenti dai, dai partner eh, o dai familiari eh, da, per, da, per un legame affettivo economico poi può, può succedere a, agli uomini che sono dipendenti dalle partner o dalle famiglie per motivi effettivi economici. Non è una questione di genere, non è che ci sono più gli uomini e più le donne. Statisticamente c'è un, uh, un numero maggiore di donne che subiscono questa cosa, ma allo stesso tempo è una cosa che succede assolutamente anche a molti uomini spesso eh, ancora di più che non, che non le controparti femminili non denunciano le occasioni in cui prendono eh, le unghiate eh, le, i colpi eh, i morsi i tagli non li denunciano perché a volte capita che purtroppo non ci sia sensibilità rispetto a questo tema e certe reazioni vengano prese come eh, come lecite all'interno di un rapporto di coppia. Mentre assolutamente la violenza, in ogni sua forma, quando si arriva a eh, mettersi le mani addosso con l'intenzione di far male, con l'intenzione di sfogare qualcosa di aggressivo o di ostile, è sempre violenza, e assolutamente è opportuno, è opportuno provare a segnalarla e denunciarla. Senza adesso in questo video entrare nel merito del come funzionano le, violen le violenze domestiche, forse però può essere utile cercare di entrare nella logica che siano dei meccanismi che sono difficili da comprendere sono difficili da, da leggere e creano tutta una, una serie di dinamiche ambigue no? in cui c'è spesso una vittima e un carnefice in cui la vittima quindi è quella che è importante che sappia richiedere aiuto ma allo stesso tempo capita anche un meccanismo molto complesso e molto sfumato che si crea spesso nel tempo in cui la vittima poi vede il suo carnice con uno sguardo che comprende anche un certo grado di sensibilità e in cui a volte la stessa vittima desidera proteggere il suo carnefice e pensa che denunciandolo poi diventerebbe lei stessa o lui stesso il carnefice, e questo quindi la porrebbe in quella posizione eh, che tanto detesta e che tanto assolutamente trova sbagliata e incompatibile con il proprio valore personale. Quindi se è così sbagliato lui o lei, non posso essere sbagliato io altrettanto nel denunciarlo. In una prospettiva che appunto diventa assolutamente priva di obiettività, perché quando ci mettiamo contro a una persona violenta, segnaliamo una persona violenta, o chiediamo che quella persona abbia delle conseguenze legali che siano direttamente su quella cosa, o che siano sul lavoro che fa quella persona, che siano su altre direzioni dei suoi rapporti personali, privati, familiari, questo non è un vendicarsi su quella persona, ma è un prendersi cura di se stessi, che è una cosa assolutamente diversa e che è una cosa che spesso non riusciamo a fare quando pensiamo che Purtroppo eh, la situazione sia così e il mondo ci sia cascato addosso e quella sia purtroppo la vita a cui siamo obbligati a, con cui siamo obbligati a fare i conti. Non è così, assolutamente esistono un sacco di alternative e spesso le alternative sono fuori dalla porta di casa. Sono in, in uno spazio alternativo in cui assolutamente esistono delle opportunità che lo Stato offre per essere aiutati a emanciparsi dalla propria famiglia, per emanciparsi al uscire dalle violenze domestiche, che possono essere violenze fisiche, violenze verbali, violenze di ogni tipo. Consideriamo che l'Italia e il mondo sono degli spazi enormi e assolutamente non ha senso vivere una vita di sofferenza e di violenza entro 50 80 100 10 metri quadri ma assolutamente anzi è opportuno cercare di trovare un'alternativa che è assolutamente la nostra portata ci sono un sacco di eh, associazioni, un sacco di occasioni che se andiamo a cercarle ci possono offrire una mano su questo quindi mi raccomando io spesso concludo il video dicendo eh, chiedere aiuto è il primo passo per migliorare in questo caso assolutamente chiedere aiuto ha anche un suo gesto che è molto contestuale è silenzioso può essere fatto in ogni occasione ed è un qualcosa che adesso sempre di più le persone impareranno a riconoscere per capire che il nostro interlocutore in qualche modo ci sta chiedendo aiuto e quindi che gli sta succedendo qualcosa ancora ribadisco non partiamo in quarta nel fare i vendicatori di chissà chi, non è, ci viene chiesto di fare chissà che giustizia sommaria rispetto a nessuno, ma soltanto di buttare un occhio, di capire un attimo meglio, di, di eh, tendere le orecchie e cercare di capire meglio cosa sta succedendo. Questo è quello che ci viene richiesto. Se impariamo a fare questa cosa, assolutamente ci si aprono un sacco di possibilità per magari aiutare qualcuno che in questo momento è in difficoltà. Questo è tutto. Per maggiori informazioni io eh, in, suggerisco di andare a vedere anche il sito originale che è un sito canadese sulla, contro, su questo segno internazionale per la, la chiedere aiuto e che magari se riesco adesso metto in descrizione poi in questo video. E io sono Valerio Scelletti, e ci vediamo al prossimo, al prossimo video.